Eh, sì, a, questa, a questo ordine del giorno la maggioranza voterà eh, contrario, eh, anche perché i centri di raccolta sono, ehm, sono. riqualificano le zone dove vengono collocati e se abbiamo un'area particolarmente degradata, dove peraltro magari c'è anche sversamento di, eh, di rifiuti, dove ci sono… Eh, roghi tossici, il centro di raccolta, magari le persone invece di buttarlo per strada lo, vanno proprio dentro il centro di raccolta a portare i rifiuti e le, eh, li portano in maniera corretta. Eh, non capiamo perché venga presentato questo ordine del giorno, eh, i presidi di legalità è tutto ciò che nelle aree degradate portano ordine e regole, un centro di accorta è ordine e regole, per cui per quanto ci riguarda a questo ordine del giorno la maggioranza voterà eh, contrario, grazie.